Siamo qua con Massi Pipitone, grande comico italiano, tra i protagonisti assolutamente dei grande, eh, grozio, programmi più famosi in tv della comicità. Eh, sei qui per questo grande evento di sport e spettacolo dedicato ai bambini e dedicato appunto anche al mondo dello sport. Sì. Tu sei tifoso? Io sono tifoso della tavola ormai, di recente sono diventato tifoso della tavola come si può vincere anche dalla... Insomma, dal gonfiore della maglietta non fa difetto la maglietta, è quello che c'è dentro che ormai è difettato. Si può dire, No, beh, eh, simpatizzavo fino a qualche anno fa. Simpatizzavo, dalla, ero simpatizzante, molto, molto simpatizzante della Juventus. Ma se mi chiedi la formazione, per me c'è ancora Platini, tacconi. Eh, Quindi, scelera. qualche anno fa, qualche anno, qualche qualche anno fa. Qualche e poi cosa è successo? Ma è successo che non lo so, mi sono dedicato in primis alla musica. Eh, allo spettacolo. Senti, questi eventi per i bambini come li trovi? Molto costruttivi, li trovo molto costruttivi, sono, sono importanti perché come, come ho sentito dire da qualche mio collega prima nelle precedenti interviste, effettivamente insomma, la, la, la, la, eh, lo sport quando viene praticato sin da piccolo comunque sia aiuta a, a disciplinarsi e questa è una cosa molto molto importante. Cosa ti auguri ed auguri agli sportivi e non per il 2016? Ma intanto, con tutto quello che si sente dire purtroppo, eh, auguriamo un po' di onestà a tutti quanti, auguriamo un po' di applicazione, quella giusta, c'è qualcuno che è rito per dire ma potevi dire la cazzata, che poi magari alla verità. No, bene, cosa ci auguriamo? Ci auguriamo che lo sport venga praticato sì e venga praticato nel modo più onesto possibile e poi corretto, Dove... eh, anche alla tifoseria mi rivolgo ragazzi, andate a vedervi la partita, sfogatevi, ma con le urla, non con le mani, o altro, roba. cercate di stare tranquilli. Dove troveremo Massa Pipicchione nel 2016? A uh, casa mia! <ride> <ride> Cercare di studiare qualche pezzo nuovo da chissà portare. Sì, però tutti ti amano, ti hanno amato, ti ameranno, anche spero in futuro, ma auguriamoci. per il ruolo di Tony. Ma nero! Sono incazzato nero, ma nero! E, eh, insomma le discoteche sono cambiate ma non sono cambiate solo le discoteche sono cambiate un sacco di cose veramente tante tante cose per esempio i cinema, non ci sono più cinema di una volta ora hanno fatto i multisala andando a multisala signori io sono entrato la prima volta e gli faccio assinuire la scusi, vorrei vedere avatar, questa mi guarda e mi fa mm, in 3D? signorina se ce n'è uno che dura di meno sinceramente se non avete capito ve lo spiego 3D, 3 giorni, queste cose qua